una cosa che non ti ho mai chiesto paure timore di oddio potrebbe succedere questo, oddio potrebbe non farcela, potrebbe essere un fallimento, no? Pensate mm -hmm. il tuo modo di affrontare, qual è il tuo modo di affrontare il Ma paure uno le ha e ce le deve avere tutti i giorni. Eh? Quando si cresce, quando si cambia, eh, quando si cerca l'eccellenza, eh, si sfida se stessi, quindi eh, fa paura la paura tutti i giorni. È come uno gestisce la paura che è importante. Per me è stato motivo di determinazione, cioè una, quasi un motivo motivazionale. La ricerca della paura stessa per me è stata la sfida. Cioè, sto prendendo qualcosa che mi spaventa, quindi mi fa crescere. Un'altra tecnica che utilizzavo tantissimo, utilizzo molto è anche cercare di eh, meditare con me stesso e caricare un discorso interno con me stesso e vedere cosa veramente vado a perdere. Questa tecnica anche che ho imparato grazie a te, andare a vedere qual è il peggiore dei casi. Ok, eh, lascio il lavoro. Cosa può succedere? Analizzando il cosa può succedere, andando ad andare proprio estremizzando nel peggiore dei casi, prendono il conto in banca, mi rubano tutti i soldi dentro, già cioè rimango anche senza niente. è una cosa che non potranno mai rubare, la conoscenza di chi sono, e chi sono e cosa sono in grado di fare. Anche se si tratta di trovare il primo lavoro al volo, che mi serve per pagare le bollette e l'affitto, so che lo stipendio più basso che possa prendere mi potrà permettere di ottenere i miei bolletti affitto. Ma mentalmente non ho niente da perdere alla luce di ciò si, si ha da perdere veramente poco ma le capacità di guadagno sono estreme quando sono partito per Londra se lo stesso antico concetto cosa ho da perdere? 1000 euro che avevo i di cittadini a quel tempo e un mese a mia vita perché un mese e 1000 euro sarebbero cioè, no, finite avrei perso 1000 euro, un mese a mia vita ma quello che potenzialmente avrei potuto guadagnare anche su una lingua in più era enorme ed è questo il motivo per cui l'ho fatto Ci sono probabilmente milioni di altre cose che, che ti chiederei spero che veramente anche chi vede questo video ti troverà qualche estimo come è stato per me che, che cosa regaliamo? Ci bisogna regalare qualcosa Dobbiamo regalare qualcosa, una sessione di coaching con due Insieme, va bene. Allora, il 36 mi piace, avrà una lezione gratuita one-to-one one, con me e Flavio insieme su Skype. Ora, allora, facciamo ancora più inclusive: i primi 36 mi piace e facciamo una, Beh. una live su Facebook. Non uh, so cosa ci dimentichiamo dai ok i primi 36 dai vai. Se ci sono domande se qualcosa magari uh, non sta chiaro se volete approfittare ci trovate o uh, nei commenti sotto sotto youtube o su facebook nel... oh, ultimamente utilizzo molto più instagram quindi instagram. se volete fino a che non cambio il nome se volete seguirmi su, su instagram vedete un po' quello che faccio e quello che farò in Asia nei prossimi sei mesi è chiocciola baglio fabio con... okay, okay. perfetto grazie